Guarda, a parte la parte iniziale che è un po' lenta ah! <ride> <ride> Ma che l'urlo era? <ride> ma come cazzo è imboccata sta diva Con passeggino a 180 Ma perché Ma perché Mi fiasse un gran colpo Ma che